Ciao cari amici dello Scorpione, sono Cleo, astrologa di Astro Sempre. Arrivate da un 2021 che vi ha veramente messi alla prova. Già da qualche anno Urano in opposizione vi sta spingendo al cambiamento e quest'anno era stato affiancato anche da Giove e Saturno, pianeta dei sacrifici e delle privazioni che si trovavano in aspetto dissonante. Per fortuna, in questo 2022, Giove, pianeta della fortuna e dell'espansione, abbandona definitivamente il segno dell'acquario, entrando nel segno dei pesci, diventando così non solo amico, ma proprio alleato vostro. Avete ancora molte situazioni da cambiare o chiudere, ma con Giove in posizione amica tutto vi sembrerà più scorrevole e liscio pianeta della fortuna già all'inizio dell'anno entrerà nella vostra quinta casa che è la casa della creatività e delle idee, dei divertimenti, delle relazioni romantiche e dei figli. È il momento di pensare a rilassarvi, a frequentare luoghi di divertimento dopo un anno di sacrifici. Ottime possibilità in questo modo per i single di conoscere nuove persone, iniziare così una storia romantica. Riprenderete fiducia dopo un periodo di delusioni sentimentali. Per chi è in coppia ci sarà un maggior dialogo che poi porterà ad una maggiore intimità. Buon momento per chi sta pensando di allargare famiglia. In primavera Giove entrerà nella vostra sesta casa, spostando così l'attenzione dall'amore al lavoro possibilità di iniziare una nuova attività per coloro che hanno deciso di cambiare, spinti appunto da Urano e Saturno. Per chi invece ha già un lavoro stabile, grazie a questo transito vedrà migliorare la sua posizione collaborando con colleghi o superiori. Questo miglioramento della carriera lavorativa può portare di conseguenza anche un aumento del guadagno. Finalmente, cari scorpioncini, anche voi da questo 2022 inizierete a respirare un po' più. Se vuoi saperne di più, ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it.